Buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi spieghiamo come inserire le batterie in questa lente che ingrandisce 8 volte ha un reticolo del 0,1 e eh, un sistema anulare di illuminazione a led quindi permette osservazioni precise e misurazioni precise questo è l'interruttore ora bisogna girare in senso antiorario la messa a fuoco ed essere in posizione alta quando abbiamo girato tutta la messa a fuoco, tenendo fissa la messa a fuoco, teniamo, blocchiamo sulla base, la parte in basso, giriamo in senso anti-orario, c'è cioè un filetto, ed è qui aperto. La struttura in basso è dove abbiamo l'illuminazione. Inseriamo le batterie, sono quattro batterie, in questo caso utilizzo le batterie con codice AG9, che si possono trovare, si trovano facilmente, e ogni batteria, le batterie hanno il più più la parte sopra e va inserita all'interno, verso l'interno della struttura quindi mettiamo ecco qui ci stiamo accendendo, questo è un interruttore, quindi possiamo avere l'illuminazione sempre accesa oppure spenta adesso qui stiamo riavvitando il filetto l abbiamo svitato in senso anti-orario ecco qui la lente è pronta per essere utilizzata buone osservazioni con questa lente di ottima qualità. Vi aspettiamo per il prossimo video e vi chiediamo di iscrivervi al nostro video. Grazie, buona giornata.